Noi dobbiamo dire a Grillo e ai grillini, a quelli che hanno, dei nostri che li hanno votati, che va tutto bene, ma che c'è bisogno di un dibattito democratico, non è che c'è Casaleggio che decide, perché finisce sempre così anche da loro. Allora, noi abbiamo una oligarchia, le corrente, i dirigenti, siamo stufi, però non va bene nemmeno che questi fanno l'iperdemocrazia della rete, poi vanno in Parlamento, i ragazzi i senatori votano... No, per cambiare la bossa i fini, e poi arriva il blog e dice siete dei pazzi, bisogna ritirare quelle, ma come? Guardate che non funziona neanche questa cosa qua, Casaleggio dove sta? Qua da queste... Io lo cerco in tutta Italia, sono andato a cercarlo sulla Spromonte, sono andato... non si sa dov'è, io ho chiesto un caffè a Grillo mi prende a pallonate alla mattina e alla sera, e gli ho chiesto di vederci, mi spieghi cosa vuole fare, non sono stile, sono l'unico del P considerato filo grillino perché ci voglio parlare, ma quella partecipazione lì va organizzata, facciamolo insieme, sfidiamoci sul meglio. E noi abbiamo un partito, abbiamo un congresso, se votate per noi cambiate tutto il gruppo dirigente, tutte le modalità, poi magari sbaglieremo anche noi, se sbagliamo promettiamo una cosa, facciamo il fact checking anche noi. Dopo un anno ci ripresentiamo qui al Teatro Ringhiera e se abbiamo sbagliato e non abbiamo fatto le cose che avevamo promesso ce ne andiamo a casa, perché si fa così.